Siamo con? Giuseppe Barelli, di anni, 42. Sei un giovanissimo imprenditore, come mai sei qui in un laboratorio come l'Oppiano Lab? È una scommessa fondamentalmente fatta, fatta con eh, i consulenti nostri che oltretutto espongono anche qua, che è la GMP. E, niente, è stato ci hanno richiesto di essere presenti come sponsor e siccome avevamo l'esigenza di farsi conoscere nel territorio e siamo un'azienda del territorio, volevamo essere presenti all'evento del genere. Si è appena è aperto l'evento, che ne pensi, che impressioni hai? Ho visto una grande partecipazione di, di aziende e. Speriamo che questo, questo incontro di aziende riesca ad essere proficuo soprattutto per creare una, un polo, visto che siamo e soprattutto una rete di aziende che si possa sostenere in un momento del genere. Eh, lancio un piccolo slogan agli altri imprenditori come te che volessero lanciarsi in un'impresa. Eh. In questo momento è difficile trovare uno slogan, sicuramente in questo momento bisogna avere fiducia eh, nei propri mezzi e soprattutto bisogna, essere, bisogna ponderare bene le scelte che facciamo in questo momento, qui. però nonostante questo il mondo non finisce oggi insomma, <ride> per cui un augurio a tutti di essere presenti e di poter partire per queste nuove avventure. Grazie, grazie. A <ride> grazie.